bel gioco da fare in compagnia delle persone che sono a casa con voi. Si chiama il gioco degli stop musicali. Ogni volta che facciamo stop con la musica avremo, prenderemo una posizione differente. Il primo stop prenderemo una posizione in terra, il secondo stop una posizione con un appoggio su una parete e il terzo stop una posizione che volete poi voi potrete continuare con mille stop io vi propongo questi tre e vi propongo di farlo con le persone che sono a casa con voi io ho scelto questi tre bambini e siamo pronti via musica quando c'è la musica ballate libero, ballo libero Terzo stop come volete Benissimo Voi potrete fare un sacco di altri stop E scatenarvi un sacco di balli Al prossimo gioco